Oggi, in questa seconda lezione, voglio trattare l'addestramento del cercatore. Ecco, per il rilevamento di minerale d'oro ed eventualmente lo faremo anche con l'argento. Ma quello che vale per l'oro vale anche per l'argento, in quanto l'addestramento specifico è valido per tutti gli elementi presenti sulla tavola periodica. Quindi non dovreste avere nessun problema. Allora, l'addestramento specifico consiste nel costruire le proprie air rods, ecco, e fare addestramento sul minerale che volete trovare. In questo caso abbiamo una roccia di quarzo, un agglomerato di quarzo che contiene piccole venature d'oro. Abbiamo una moneta d'oro di produzione industriale, Abbiamo un pezzo di quarzo aurifero e una piccola pepitina. Noi oggi andremo a fare un semplice addestramento, che è quello di rilevare il pezzo più piccolo d'oro. Se voi rilevate il campo di una pepituzza piccola come questa, non so se si vede, riuscirete ad agganciare anche le cose più grandi. Ecco, vi faccio vedere un attimo. Allora, spostiamo questi. Allora, come dicevo, per completare l'addestramento è necessario imparare a conoscere il campo di emissione nucleare dell'oro ecco per farlo dovete farlo con delle pepite abbastanza piccole perché è chiaro che se lo fate con eh, diciamo monete d'oro del peso di circa 7-7,70 grammi quindi è davvero tanto cioè il campo non cambia però eh, è un po' diverso e questo non ve lo posso insegnare sui video ma dovete impararlo tramite la vostra esperienza. Posso solo insegnarvi, posso solo dirvi questo. Voi fate il vostro addestramento sulle pepite di una certa dimensione tipo questa, che è più o meno nemmeno grande quanto la capocchia di un famifero e facendo questo addestramento voi riuscirete a comprendere l'intensità del campo generato. Ecco, il campo generato è di livello nucleare e infatti le L-Rhodes sono uno strumento passivo in cui circola un campo elettrico e chiudendo il circuito si chiudono esattamente sopra la verticale dell'oggetto, in questo caso la pepita d'oro. Se fosse un altro materiale, si chiuderebbero esattamente sullo stesso punto, solo che la frequenza di risonanza sarebbe diversa. Come potete vedere, il centro è questo. Il funzionamento della Aeroz è basato sulla frequenza di risonanza nucleare emessa da ogni tipo di materiale, perciò l'oro ne emette una, si chiama frequenza fondamentale di risonanza dell'oro che è diversa da quella dell'argento, perciò le aste vengono calcolate, calibrate, piegate. E alla fine modificate per raggiungere la, diciamo la lunghezza d'onda necessaria per entrare in risonanza con lo specifico materiale perché di questo si tratta questo è definito anche un condensatore parassita perché appunto usa l'energia di campo emessa dai vari materiali per poter funzionare infatti se voi vedete questo sistema, qui abbiamo una pepita d'oro, una moneta d'argento, una moneta d'oro. Osservate bene. Le aste si chiudono sulla pepita d'oro, si aprono sulla moneta d'argento, si richiudono sulla moneta d'oro. Questo è per spiegarvi il funzionamento del campo specifico basato sulla risonanza nucleare dei vari elementi. Per concludere questa seconda lezione daremo un'occhiata veloce veloce anche alla generazione del campo. Cioè la generazione del campo nucleare che fa chiudere le l -roots. Allora, voi qui potete vedere un foglio in formato A4 ed è un comune foglio da stampante. Ecco. Facciamo le prime, le prime prove, allora questo è un foglio diciamo piano, se noi lo pieghiamo e creiamo un generatore di campo, questo è un concentratore di campo gravitazionale definito si tratta della classica piramide di Golod. Se noi usiamo le L rods su questo foglio di carta modificato e piegato, guardate che cosa succede. Ecco, l'energia emessa dal pianeta viene concentrata al vertice della piramide, come potete vedere e questa è eh, la dimostrazione pratica che ogni oggetto, ogni cosa emette un campo